Rose Gowan, Twitter le sospende l'account dopo le denunce ad Harvey Weinstein. Anche Cara delle Vigne e Lea Seylux molestate da Harvey Weinstein, i terrificanti racconti delle attrici. Ancora accuse di molestia firmate Harvey Weinstein in arrivo da attrici hollywoodiane. È davvero incredibile quel che è capitato a Rose Govan. L'ex volto di streghe, tra le prime attrici d'America a denunciare pubblicamente lo scandalo Harvey Weinstein, e da giorni molto attiva e polemica nei confronti di chi ha taciuto per 30 anni coprendo le molestie del produttore, è infatti andata incontro ad una censura social. Il suo account Twitter, come rivelato tramite Instagram, è stato sospeso per 12 ore. Violati i termini del servizio, le ha fatto sapere il social network, senza specificare quali violazioni avrebbe commesso l'AMC Govan, giustamente stizzita dalla mannaia caduta sul suo profilo. D'altronde è raro che Twitter sospenda un account, a differenza di Facebook dove tutto ciò avviene molto più frequentemente, con Rose non solo molestata da Weinstein, a suo tempo. Ma ora persino punita per aver cavalcato l'onda di indignazione che ha travolto il produttore Prameo Oscar.